Apri Arc Team Manager. Sono Arc Team Manager. Che cosa vuoi fare? Apri il progetto Castel Penede. Ho trovato il progetto archeologico Castel Penede a Nago del 2019. Adesso puoi modificare il progetto, le unità stratigrafiche e i fotopiani.